Ciao ragazzi, questa è l'ultima parte di sistemi di numerazione e su questo video vedremo il sistema esadecimale. decimale è il sistema più importante perché sui esercizi di gestione della memoria tutti gli indirizzi stanno in un numero esadecimale decimale e noi dobbiamo saper convertire questo numero in binario per trovare la paginazione, lo spostamento, eccetera allora, andiamo a vedere questo sistema il sistema numerico esadecimale, spesso abbreviato come ESA o HEX è un sistema numerico posizionale, come tutti gli altri che abbiamo visto in base 16, cioè che utilizza 16 simboli invece dei 10 del sistema numerico decimale tradizionale per l'esadecimale si usano in generale simboli da 0 a 9 per le prime 10 cifre e poi le lettere da A a F per le successive 6 cifre per un totale di 16 simboli allora abbiamo da 0 fino a 9 e poi per 10 abbiamo A B l'11, C 12 fino F che è il 15 il motivo che si usa le lettere per indicare i numeri dal 10 fino il 15 è perché la calcolatrice non può capire se questo qua si tratta di 11 o di 1 e 1 così sostituendo l'11 con B abbiamo risolto questo problema C con 12 eccetera come abbiamo detto qua allora il sistema esadecimale decimale ha 16 cifre e per rappresentarle in sistema binario ci servono 4 bit, cioè 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2 e 2 alla 3. Questi qua sono 4 bit e questo mi fa 8. Questo mi fa 4. Questo fa 2. Questo fa 1. Cioè se devo rappresentare il numero binario F, che è il 15, il sistema esadecimale in un numero binario, io devo scrivere. Mi servono 4 bit: abbiamo detto la posizione che prende l'8, la posizione che prende il 4, la posizione che prende il 2 e l'1. Quale combinazione di questi qua mi fa 15? 8 più 4, 12, più 2, 14, più 1, 15. Allora, 1, 1, 1, 1, perché 1 per 8 più 1 per 4 più 1 per 2 più 1 per 1 mi fa 15. Cioè, bit sono tutti 1. Poi, se per esempio abbiamo il numero 9 al sistema sedicimale, devo usare sempre 4 bit e devo vedere la combinazione di questi che mi fa il 9, è 8 più 1, cioè 1, 0, 0, 1, che mi fa 9, cioè 1 per 8 più 0 per 4. Più 0 per 2 più 1 per 1, 9. Andiamo adesso a vedere qualche esempio per capire meglio la conversione dal sistema esadecimale al sistema binario e il contrario. Allora, abbiamo questo numero qua. Procediamo come abbiamo fatto anche al sistema OTAL. Scriveremo il numero in questo modo: 1, 6, F, B, 4, 4. Poi mettiamo i bits 8, 4, 2, 1. Facciamo i calcoli. Quello che ci serve è di fare un'addizione, la somma. L'1. Quale combinazione di questi numeri devo fare che il risultato sarà 1? Vedo 0, 0, 0, 1. È già pronto. Perché 0 per 8 più 0 per 4 più 0 per 2 più 1 per 1 mi fa 1 prendo il pitch che ho usato questo qua dalle al binario mi fa 1 il 6 quale combinazione di questi numeri mi fa 6? 4 più 2 cioè 0 1 1, 0, perché 0 per 8, più 1 per 4, più 1 per 2, più 0 per 1, uguale con 0, più 1 volta 4 fa 4, più 1 per 2 fa 2, più 0 mi fa 6. F. F è il 15, la combinazione che mi dà 15 è 8 più 4, 12, più 2, 14, più 1, 15, cioè tutti 1. Il B è l'11, questo era 15. 8 più 2, 10, più 1, 11, cioè 1, 0, 1, 1. Il 4 è già pronto. 0, 1, 0, 0. E ancora una volta 4. Cioè il numero esadecimale 16FB 44 4 corrisponde a, scrivo qua, 0 0 0 1, 0 1 1 0, binario. Questo era tutto ragazzi, andiamo a vedere un altro esempio Allora abbiamo il numero, devo usare la combinazione di questi numeri Per la conversione di numeri esadecimali Allora il B è l'11 La combinazione di questi numeri che mi fa 11 è 8 più 4 mi fa 12 Allora questo non mi serve 8 più 2 mi fa 10 E questo che rimane più 1 mi fa 11 cioè 1, 0, 1, 1 perché 1 per 8 più 0 per 4 più 1 per 2 più 1 per 1 mi fa 8 più 0 più 2 più 1 11. questo lo devo usare sempre qua non vale che se qualcosa lo moltiplico per 0 fa 0 allora non lo uso perché non possiamo perdere un posto se scriveremo così questo è il 7 è completamente sbagliato poi C è il 12 quale combinazione mi dà 12? 8 più 4 allora 1 1 0 0 9 8 più 1 1 0, 0, 1 Il 4 è già pronto 0, 1, 0, 0 Questo è il 13 Allora, 8 più 4 mi fa 12 Più 1, 13 1, 1, 0, 1 L'1 è già pronto 0, 0, 0, 1 Il 7 4 più 2, 6 più 1 7, cioè 0, 1, 1, 1 questo è il 10 8 più 2 10 cioè 1, 0, 1, 0 e il 15 che 8 più 4, 12 14, 15 e il numero esadecimale che avevamo corrisponde a questo qua binario andiamo a vedere un altro esempio, procediamo con lo stesso modo poi D è 13 questo è 15 questo è 10 questo è 14 andiamo quale combinazione di questi qua mi fa 13 8 più 4 è 12, più 1 cioè sarà 1 1 0 1 e 15 1 1 1 1 1 sarà solo 1 uguale il 10 è 8 più 2 1 0 1 0 14 è 8 più 4 12 più 2 14 cioè 1 1 1 0 e il 7 è 4 più 2, 6 più 1, 7, 0, 1, 1, 1, cioè il numero, è di F1, 1, a punto, e 7, corrisponde a 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 0 0 0 1 1 0 1 0 punto 1 1 1 0 0 1 1 1 e se da questo dobbiamo trovare una conversione al sistema decimale dobbiamo cominciare così come abbiamo detto ai video precedenti questo è il posto 0 1 2 3 4 eccetera e questo è meno 1 meno 2, meno 3, eccetera. Questo sarà 1, 0 per 2 alla 0, questo sarà 1, 1 per 2 alla 3, questo dobbiamo fare la somma, e dopo il punto sarà questo qua, 1 per 2 alla meno 1, questo sarà 1 per 2, alla meno 2, eccetera, e se faccio la somma risulta un numero decimale. Allora, adesso andiamo a vedere il contrario. Se abbiamo il numero binario e ci chiedono di trovare il numero esadecimale, dobbiamo semplicemente copiare questo numero e poi dobbiamo dividere questo numero in gruppi da 4 cominciando da destra verso sinistra cioè 4, 4, così via in questo punto devo aggiungere degli zeri per completare un gruppo sempre di 4 allora questo numero quale? 8, 4, 2, 1 4 più 1, 5 8, 4, 2, 1 8 e 4 12 allora è il se perché abbiamo che dal 9 poi i numeri rappresentano con lettere e così via poi questo è 8, 4, 2, 1, ancora una volta il 5, questo è 8, 4, 2, 1 e il 10, cioè a, questo è 8, 4, 2, 1, e cioè il 2. Allora questo qua corrisponde al numero setticimale 2 a. 5, 5 andiamo a vedere un altro devo copiare questo numero allora cominciando dal punto dobbiamo creare gruppi da 4 elementi verso sinistra e verso destra Allora, 4 4 4 4 Qui, 4 4 e qua che rimane 1 dobbiamo aggiungere 3 per completare e poi questo numero è 8 4 2 1 8 più 4 più 2 più 1 15, cioè f. Poi questo è 0 8 più 4 più 2 più 1 e 4 più 1 fa 5 e 8. 4 più 2 più 1, 8 più 1 fa 9 questa parte 8 più 4 più 2 più 1, 8 più 1 fa 9, 8 più 4 più 2 più 1 questo è 6, questo è 8 cioè questo numero binario è il numero saldecimale 9